Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta mussa alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono biscotti al cacao, burro fuso, ricotta fresca, zucchero, panna fresca, uova, vanillina, Nutella e fegola di patate. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti. E li facciamo tritare per 15 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. ed acceniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5 il composto è pronto versiamolo su una tortiera rivestita con carta da forno e riponiamolo in frigo Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Adesso prepareremo la crema. Mettere nel boccale lo zucchero. E lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la ricotta e la panna fresca ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3. aggiungere la nutella la vanillina e reazione il bimby per un minuto a velocità 3 Aggiungere le uova, la fecola ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 3. La crema è pronta, versarla sulla base di biscotti. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per un'ora. Una volta cotta, spegnere il forno, aprire leggermente lo sportello e lasciare il dolce nel forno caldo spento per un'altra ora. La torta è cotta, ricopriamo la superficie con nutella e decoriamo con zuccherini colorati. Torta mousse alla nutella. Grazie e alla prossima ricetta!